Grazie Presidente. Come precedentemente ha affermato la Presidente Zotta, questo è un lavoro che ha avuto un excursus in, nelle due commissioni congiunte per lungo tempo e devo dire che vista anche la partecipazione e la condivisione dei temi, l'aver affrontato anche eh, più volte i problemi andando... Eh, di volta in volta a superare quelle che potevano essere le eh, criticità, devo dire ai colleghi che hanno presentato l'emendamento che magari ci saremmo aspettati di poter discutere anche questo aspetto in, eh, in Commissione come Stato e non all'ultimo eh, all momento. Tuttavia vorrei ricordare anche alla collega Mennuni, che non so se ha partecipato ai lavori delle due Commissioni, che tutti gli aspetti che ha citato in realtà sono stati affrontati, quello sulla compatibilità di questa soluzione anche con la tipologia e eh, l'informatizzazione e l'alfabetizzazione informatica media del, eh, di chi poi deve usufruire di questo servizio mh, e comunque introducendo tutti quei sistemi di supporto che poi alla fine danno la possibilità a tutti di accedere alla modalità di pagamento eh, preferita. Quindi ovviamente il, dopo questo, questo lavoro e questa analisi il voto del gruppo del Movimento 5 Stelle non può che essere eh, favorevole visto che ha portato avanti per questo tempo questa, eh, questa eh, proposta. E, mh, chiudo dicendo che il, eh, questa è una delle dimostrazioni anche se magari vado a ricalcare quello che è già stato eh, affermato è una di quelle chiare dimostrazioni in cui l'introduzione di innovazione tecnologica da una parte permette di rendere paradossalmente per qualcuno il servizio più efficiente perché il fatto di non ricevere un bollettino a volte è un elemento di disturbo, di confusione piuttosto che un'agevolazione e dall'altro di far risparmiare dei fondi all'amministrazione che garantiamo verranno, risultati, eh, verranno utilizzati per ottenere dei risultati comunque utili ai cittadini. Grazie. A lei.